Tanti a un metro che riflette, senza godere dei benefici di un'adeguata lente, un si s'autocompiaceva di quanto bello e potente fosse. Forse, preso dal delirio d'essere onnipotente, calcolò con precisione. Era in realtà messo alle strette. La matematica, le formule, il software suo, così intelligente, era una morsa che stringeva, erano limiti che non poteva permettersi. Sì. Lo stesso filo con cui ragionava portava una pericolosa corrente, era letale, era limitato, ed ora ne era al corrente. Era al freddo e non era Natale. Non c'era un regalo. E lui era presente di fronte a se stesso, così agile, in una gabbia venuta dal niente. Acchiappò quel cappio e lo strappò forte finché le luci non furono spente. C'ero io come tutti al sicuro sotto un soffitto, senza le stelle né una culla, disperso nel mezzo del tragitto. Sperimentando il male terreno altrui mi ritrovai trafitto e sgordava un, un liquido denso e seppur immerso in oceano un recinto sentivo. E se lo vivo non sapevo chi ringraziare e stavo zitto nel dubbio. A chi dovevo la mia vita? A chi pago alloggio e vitto? Non potevo permettermi di essere devoto a Dio o ad un idolo finto perché troppo intento a soffocare quel dolore che mi teneva afflitto. Avevo poco tempo ancora. Sulla terra per vivere si paga l'affitto ogni mese. E proprio in procinto di farcela trovi un foglio con su scritto «Ripenta ancora una volta!» E mentre lo chied io chiedevo se avevo o ero vinto, per mia indole umana avrei riprovato. E di questo ne ero convinto. C'era un uomo, con passioni e pieno di compassione e misericordia verso gli altri uomini, e non importava sapere il suo nome. Aveva bontà mitica e leggendaria, ovunque andava era splendore. Portava con grinta fierezza da far girare le signore. Lui non aveva impegni, per lui era amore. Aveva cicatrici, ma non aveva dolore. Era di nascita l'eccezione perfetta di una pessima generazione. Petto in fuori, era il migliore rispetto ai buoni. Portava calore, ove una donna era al freddo. E il timore era che andasse incontro all'estinzione. Ma... Un alto tenore di vita a fatica. Mantenerlo costa sudore. E l'uomo non tocca la perfezione. Era un fantoccio frutto dell'immaginazione costui. Non ha volto, faccia. E la ragione è che non è esistito, né esiste un coglione che piaccia a chiunque.